Nuovo video, sto filmando questo video per la seconda volta perché la mia camera non... non aveva registrato nulla. Che bella, perfetto. Ho perso la voce ed ero molto motivata nel, nella prima versione di questo video, quindi spero di riuscire a mettere la stessa enfasi per niente. Ho perso l'enfasi, pe ho perso l'enfasi. Non è bello quando devi rifirmare il video. Bene, buongiorno, <coughs> siamo qua per Uh, fare un altro video di zero waste e oggi facciamo un bellissimo um, un, un bellissimo video un po che magari farà arrabbiare un po' di persone, non lo so. <ride> Dove parlerò delle compagnie che io non sostengo più. Quindi, sì, parleremo di tutte quelle compagnie che ho boicottato. Per quanto la gente sia convinta che il boicottaggio non serva, dopo vi farò un esempio che è servito tantissimo. E no, invece no, il boicottaggio serve, perché i consumatori hanno potere più di quello che pensate. Quindi, se non siete d'accordo con l'eticità, con... Le cose che una compagnia fa eh, non dovete più supportarla perché altrimenti se non siete d'accordo con una certa compagnia ma la supportate lo stesso state comunque dando loro soldi, non vorrei dire. Ok, perfetto. Quindi il classico esempio eh, che, che, da quale comincerò sarà, eh, saranno le catene fast fashion perché c'è tanta gente che sa quello che succede con le catene fast fashion, cosa ci sia dietro e tutte le, quelle cose orribili che fanno. E dicono sempre, sì, lo so, però, il vestitino vuoi nuovi fiori... No. Quindi, eh, io ho boicottato tutto, tutto ciò che riguarda il fast fashion. Tutto, tuttissimo, tutto, 100%. Quando ho iniziato il mio percorso Zero Waste, avevo detto, basta, non compro più da catena fast fashion. Tanta, tanta gente mi ha detto vabbè ma dai, per una volta, non è che se compri adesso suo maglione finisce il mondo e tutto quanto, per me finisce il mondo, sì invece, uh, quindi se io decido di boicottare una catena, quindi di dire non vi do più un centesimo, nemmeno l'aria che respiro, significa che lo farò, quindi non è che dirò, ah non compro più da Ken, però poi vado da Zara, non funziona così, cioè se sei contro le catene fast fashion sei contro tutto, tutte le catene fast fashion, non solo contro H e Mezzara, solo perché sono le più famose che ti vengono in mente, perché le catene fast fashion includono anche, eh, anche tanti brand di lusso, eh? cioè anche quelli, non è che solo perché costano di più significa che sono etici, da morì, ecco. Quindi io non compro più da eh, più di un anno dalle catene fast fashion, sono molto felice di questa mia scelta, eh, sono molto in pace con me stessa, quindi odio tutte le catene fast fashion e se qualcuno osa... Osa solo uh, regalarmi qualcosa di qualche catena fast fashion, sapendo le mie opinioni, mi ringrazio. Uh, è successo a Natale, ho ricevuto maglioni di HM dalla nonna di lui, però povera donna, è, è una nonnetta, è bellissima, è adorabile, uh, è stata tipo l'unica della famiglia che mi ha fatto un regalo, quindi sì, ad apprezzabile. Uh, e il maglione, oltretutto, è molto bello, mi sono sentita molto una merda a dire, oh mio Dio, che bello questo maglione! Um, eh, però sì lei le, le è giustificabile uh, quindi sì sono contro cont, contro tutto, tutto tutto tutto quindi io non compro più delle catene fast fashion sono appunto molto felice della mia scelta mi va bene così mi fa molto piacere che comunque ci sia sempre più gente che inizia ad essere a conoscenza e ad avere più coscienza riguardo alle catene fast fashion quello che succede dietro um, e a non, appunto a cercare di non sostenerle più in qualsiasi modo, perché anche dire compro una volta all'anno da H&M è comunque eh, meglio del andare ogni stagione, ogni saldo, ogni qualsiasi cosa e comprare le cose solo perché costano poco, ecco. Quindi eh, questa è la primissima cosa che io ho boicottato nella vita e eh, va bene così, sento molto bene. Seconda cosa, la Coca-Cola, raga, la Coca-Cola, bellissima amore mio, no. Ok, allora, io ho boicottato co uh, Coca-Cola uh, da um, qualche mese, non lo so, non mi ricordo, <ride> va bene, uh, però so che la cosa che mi ha fatto più ancora odiare questa compagnia è quando il CEO della compagnia si è uscito fuori con... Uh, Uh, il statement dove diceva noi non smetteremo di produrre bottiglie di plastica perché il consumatore ha bisogno delle bottiglie di plastica uh, Perché non è comodo andare in giro per strada e bersi la, la lattina o bere dalle bottiglie di vetro o bla bla bla Io quello che ho sentito è semplicemente voglio fare tanto cash Quindi continuerò a produrre le bottiglie di plastica perché uh, il piccolo cucciolo consumatore ha bisogno di una bottiglia col tappo allora, primissima cosa, chi minchia va in giro con una bottiglia di coca cola se la beve per strada, perché secondo me sono tutte quelle bevande che tu bevi al ristorante in pizzeria perché ti va, o al fast food, ma chi è che va in giro d'estate e dice «Oh, che sete, ho proprio voglia di una coca cola!» Ma cosa? Ma poi il la coca cola in vetro è molto più buona, ma cosa stiamo parlando? Quindi, eh, qualsiasi prodotto prodotto dalla Coca-Cola, io non la compro più. Quindi, la Coca-Cola non si limita solo alla Coca-Cola, ovviamente. Ci sono tante altre bevande che la Coca-Cola possiede o comunque tanti altri brand. È un po' come la Disney. La Disney si compra tutto, prossimamente si comprerà anche le nostre anime. Stessa cosa la Coca-Cola. Quindi la Coca-Cola, oltre ad essere appunto un, un, un brand che veramente se ne frega del pianeta, ma veramente tantissimo, eh, una cosa come per tre anni di filo sono stati, hanno vinto il un premio per il più inquinante dei, dei, dei brand, bellissimo, stupendo, cioè da andarvi proprio fieri, bravi complimenti, auguri. E um, quindi, sì, la Coca-Cola, io adesso quando vado nei ristoranti e perché ci sono, c'è questa cosa che spesso nei fast food o. Comunque anche nei ristoranti hanno degli accordi, quindi se loro hanno la Coca-Cola significa che non hanno la Pepsi, un po' così, cioè, tipo, non hanno mai il, il nemico <ride> insieme. Quindi, se io vado da qualche parte e mi propongono solo la Coca-Cola, non la prendo, cioè, piuttosto mi prendo l'acqua. Facciamo prima. Quindi sì, quindi quando dico che boicotto significa che non la bevo veramente più, uh, se mi va di bere la Coca-Cola piuttosto mi compro la Pepsi. Ovviamente qua non sto a dire che la Coca-Cola è il colosso supremo, il male del mondo e basta, tutte le altre compagnie sono il con, non sto dicendo questo, semplicemente uh, gli altri brand, cioè sì c'è l'inquinamento dietro a qualsiasi cosa prodotta, pure dietro alla zucchina nel nostro giardino c'è dell'inquinamento, va bene, okay. Sto esagerando, sto scherzando, sto scherzando prima che mi arrivi qualcuno a dire: okay, okay. Um, Semplicemente uh, i quelli della Coca-Cola sono dei clown, fine, cioè, nel senso che te ne esci fuori con uh, quando si parla di cambiamento climatico e stiamo cercando di lottare tutti contro questa cosa, di cui la plastica è una delle ragioni, magari non la ragione suprema, ma comunque una delle ragioni, uno dei problemi, tu mi dici, non me ne frega niente, io voglio comunque continuare a fare le bottiglie di plastica. Ok, va bene la prossima cosa sono tutti quei prodotti che testano sugli animali, ovviamente vabbè vi sorprende non vi sorprende per niente perché ormai è un anno che faccio una testa così sui prodotti che vengono testati, anche la coca cola testa sugli animali, <ride> flash news ecco, quindi ci sono, state attenti perché ci sono tantissimi prodotti, ci sono tantissimi brand eh, anche di alimenti eh, che testano sugli animali anche i detersivi, anche ehm, i prodotti per la pulizia anche quelli testano sugli animali non sono solo la cosmesi, la skincare, quindi non sono stronze le persone che si truccano, sono pure stronzi quelli che puliscono la casa uh, no, quindi per esempio io per esempio i detersivi non li compro più da un bel po' compro solo il, le capsulette per la lavastoviglie però compro di un brand naturale io giustamente non testato ma è fatto oltretutto naturale quindi non ci sono schifezze dentro che finiscono nelle acque e la stessa cosa per, il, per la lavatrice per la lavatrice le volte faccio io il detersivo altre volte compro un uh, un brand naturale che appunto si vende qua, uh, so che que da quel punto di vista rispetto alla cosmesi e al make up è molto più difficile trovare dei prodotti tipo per la pulizia delle ca della casa o cose simili non testati rispetto al make up e alla skin care, quindi sul make up e la skin care poi non avete scuse, non esiste, uh, però comunque non è impossibile eh. si trova sempre la soluzione, sempre, um, quindi io tutti quei brand che testano giustamente non vedranno niente, niente, neanche un mio cappello non vedranno, ok? Va bene e, uh, e uh, per restare in tema di questo di quest argomento, quindi tutte le compagnie che testano sugli animali uh, voglio parlarvi di uh, due uh, compagnie che giustamente um, in uno il boicottaggio ha funzionato e nell'altro um, ok va bene faccio l'esempio, vi faccio prima, ok perfetto per collegarmi appunto al testing sugli animali, con, eh, parlerò di due brand eh, vegan eh, che non testano. Quindi voi direte, ma che cacchio c'entra? Ecco. Allora, parliamo di Calvon D. Credo... Quindi, parliamo di Calvon D. Credo che tutti conosciate Calvon D. Conosciate il suo brand. Il suo brand, in realtà, non testa. È un brand vegan che non testa sugli animali. Anche lei è vegana. E. Eh testa sugli animali. <ride> quindi eh, il suo brand fin da subito ha detto, oh mio dio che bello, un brand vegano, un brand che non testa, che ha un sacco di colori per i fondotinta, anche per, in... per me che sono un muro, insomma bellissimo, stupendo, no? Vero. Eh, cosa è successo? Che Kat Von D quando è rimasta incinta eh, se ne è uscita fuori con il fatto che lei non, eh, non farà vaccinare il suo figlio, quindi è uscita fuori come anti-vax eh, e eh, vabbè, ci hanno capiti Quindi tantissime persone hanno boicottato il suo brand. Ci sono opinioni contrastanti sul boicottare i brand, ok? Me lo sono sentita dire anch'io, tante volte la gente mi dice Sì, però tu che boicotti i brand? Stai, stai togliendo soldi ai lavoratori? Allora, prima di tutto, boicottare i brand fast fashion ehm, Avete mai sentito parlare dei lavoratori? avete mai visto le condizioni in cui lavorano e quanto effettivamente sono pagati i brand fashion devono darsi una svegliata iniziare a, a pagare i propri lavoratori quando voi avrete delle condizioni umane per quelle persone io potrò continuare a supportarvi però finché non lo fate no stessa cosa per il make up da una parte sei tipo contrastata sei tipo in un sentimento di contrasto contrastante? contrastante. va Um, perché sei tipo è un pre vegano quindi è con le mie, cioè, va insieme ai miei valori anche lei per prima è vegana quindi sei tipo pazzesco uh, però poi sei tipo, se ne esci fuori con una dichiarazione del genere um, no, non è bello so che tanta gente parla di, di dividere l'opera dall'autore. Uh, un po', aspetta, anche nella letteratura succede tanto così, letteratura, cinema, eh, che magari tanta gente ha boicottato certi film per via di ehm, registi che hanno fatto cose non belle, eh, stessa cosa per i libri, insomma, ci siamo capiti. Però alle volte purtroppo per lanciare un messaggio eh, si deve arrivare a queste cose. Quindi il fatto che lei abbia un brand che non testa che, non è, che, è, che è vegano, stupendo, meraviglioso, adoro però quando tu ti esci fuori con una cosa del genere, eh, essendo una, una, una public figure comunque e avendo un sacco di following, uff, no, no no no no, no, non lo accetto, nel 2020 non lo accetto, cioè, vabbè l'aveva detto quasi nel 2018, 2019, non mi ricordo, nel 2018 forse, ehm, perché c'è no, troppa ignoranza nel mondo e la gente che ha un certo potere, eh, sui social, quando si escono fuori con queste scastronate ehm, alimentano alimentano ancora di più l'ignoranza, quindi ecco perché avevo detto, no Kat Von D no no no eh, quindi alla fine eh, ho smesso di comprare i suoi prodotti io prima compravo ehm, il suo eyeliner più che altro perché mi piaceva tantissimo e credo di aver provato il rossetto una volta eh, i suoi prodotti sono molto validi sono molto belli, cosa è successo? Che il boicottaggio in questo caso è servito a tanto Uh, il suo brand infatti sta cioè, avendo difficoltà tantissimi brand erano in sconto tantissimi brand li trovavi tipo da GT Max che tipo è la cosa peggiore dove un brand famoso possa arrivare il boicottaggio ha funzionato, quindi cosa è successo? Che lei si è tirata fuori dal brand o l'hanno costretta o lei si è tirata fuori di sua spontanea volontà, non lo so, eh, però hanno capito che effettivamente finché lei sarà a capo di questo brand, il brand non avrà futuro perché tanta gente l'ha boicottata per questo motivo, poi giustamente c'aveva quelli che erano d'accordo con lei con l'antivax, giustamente, sì. beh bravissima, complimenti! Uh, e giustamente magari hanno continuato a supportarla uh, quindi lei adesso si è tirata fuori dal brand e quindi uh, tantissima gente sta ripensando sta rivalutando l'idea di tornare a utilizzare i suoi prodotti proprio perché lei adesso è fuori um, non siamo ancora certi se lei avrà soldi da tutte le cose che ci succederanno se se o se ha venduto il brand del tutto dicono che abbia venduto il brand del tutto però insomma <ride> fidarsi meglio non fidarsi meglio ecco uh, però comunque questo è una, un incentivo in più a dire ok adesso mi metto a utilizzare i suoi prodotti che almeno sono vegan sono cruelty free e sono tutti contenti Attenti, no? uh, quindi, questo è per farvi un esempio del, di come i boicottaggi alle volte funzionano. E spero che un giorno succeda anche con HM. <ride> Povera HM, la nomino sempre, però in realtà ci sono tanti altri brand che sono pure peggio. No, no, no, HM forse è il, il peggio. Però Forever Tognone sta fallendo. Um, allora, niente. Quindi, adesso passiamo all'altro all brand, Viven e Cruelty Free, che è Jeffree Star. Allora, io Jeffree Star lo adoro. Adoro lui, adoro i suoi prodotti, i suoi prodotti sono stupendi e meravigliosi, adoro tutto, adoro, adoro tutto, cioè, ok? Uh, cosa è successo? È successo che uh, sono, in sono in un momento di uh, rivalutazione delle cose in cui credo, <ride> uh, nel senso che io credo in certe cose, quindi ho i miei valori del tipo sono vegetariana, quindi non compro cose testate, non compro prodotti, non compro, uh, prodotti testati, non compro uh, prodotti uh, di moda dove sono stati sfruttati degli animali tipo cose in pelle o le pellicce che schifo quindi ehm, cosa è successo che Jeffree Star ha un brand vegano e eh, cruelty free se non avete mai ut utilizzato i suoi prodotti i suoi prodotti come ho già detto sono fantastici eh, credo sia arrivato in Italia tipo l'anno scorso una cosa simile Uh, quindi giustamente io apprezzo tantissimo quando sono passata al Zero Waste uh, ho conosciuto, cioè Jeffree Star lo conoscevo già da tempo però quando sono passata al Zero Waste ho detto ah oh, che bello, Jeffree Star è già vegano già cruelty free, pazzesco, meraviglioso giustamente lui come persona non è vegano e mangia la carne, ha un brand vegano principalmente per includere tutti il che io lo apprezzo, non è che tutti quelli che hanno un brand vegani o non testati devono per forza essere vegetariani o essere vegani per fare un brand del genere ovvio che nel caso di D era eh, bello perché giustamente i suoi valori sono stati trasmessi al suo brand eh, però giustamente anche ehm, Jeffree Star che fa un brand vegan e cruelty free eh, lo apprezzo tanto perché eh, ha pensato a, quella, a quelle persone che eh, vogliono comprare solo prodotti del genere ovvio che è una scelta di marketing tutta una scelta di marketing ma sono tratta di consumismo eh, però allo stesso tempo è comunque apprezzabile perché tantissimi altri brand potrebbero farlo e non lo fanno per esempio L'Oreal è uno dei brand più famosi brand più utilizzato al mondo ma testa sugli animali quindi tanta gente ha poi contatto L'Oreal quando sono passate al cruelty free e uh, questa è una perdita per il brand quindi se loro volessero potrebbero diventare eh, non dico vegan, ma potrebbero diventare cruelty solo che decidono di volere più cash dalla vaccina, quindi niente, vabbè uh, quindi cosa è successo con Jeffree Star? qual è stato il mio problema? il mio problema è che ultimamente se ne è uscito fuori con certe uscite tristi, del tipo in uno dei video uh, avevo una pelliccia rosa bellissima, allora, a me piacciono tantissimo le pellicce finte siamo chiari, mi, dasso, mi piacciono tanto i pellicciotti okay? sono bellissimi soprattutto sono di quei colori tipo sparafasciati adoro tantissimo aveva questo pellicciotto rosa bellissimo, stupendo e tipo aveva detto, ah questo è il mio nuovo, il mio nuovo pellicciotto guardate anche io ho un pellicciotto molto finto ah, questo è il mio nuovo pellicciotto di Gucci Gucci ha iniziato a, a, non, a non fare più le pellicce vere e l'aveva detto in una maniera quasi tipo come dire che palle e non avevo apprezzato molto con l'uscita ero tipo, bitch le pellicciotti finti sono ancora più belli, sono ancora più morbidi. Perché? Perché? Perché? vabbè. Uh, quindi vabbè, non ci avevo fatto troppo caso. Poi ultimamente ha iniziato a mettere un sacco di foto su Instagram uh, con, il suo, con il suo mega pellicciotto che aveva in mezzo alla neve, queste foto mega extra come il suo stile. E um, tanta gente ha, appunto dopo ha fatto delle ricerche, ha trovato che questo, questo pellicciotto che lo aveva adesso era fatto di visone. Che è un po' il classico, eh, il classico la classica pelliccia che fanno uh, Jeffree Star cioè nel senso pff, non lo so, mi piace, um, so che lui è sempre extra, che fa sempre vedere le cose che possiede, quindi le sue borse, le, le cose che indossa eccetera e mi va bene perché alla fine ok, sei ricco, spendi i tuoi soldi come ti pare, ma quando si tratta di, di pellicce purtroppo non riesco ad andare oltre, uh, pure se mia mamma si comprasse una pelliccia vera forse non le parlerei per il resto della mia vita, è proprio una questione che mi dà fastidio che la gente non pensi a queste cose perché Um, una cosa è dire ho bisogno di mangiare la carne perché per motivi X un'altra cosa è dire mi compro una pelliccia vera um, io non sopporto lo sfruttamento degli animali per la moda quindi eh, che siano piume, che siano pellicce, che siano cose in pelle qualsiasi cosa fatto per sfruttare gli animali per la cazzo di moda non mi va giù quindi eh, ho un follow out Jeffrey dai social, eh, purtroppo sono ancora un po' in una fase di rielaborazione della cosa, non so se vorrò ancora sostenere il suo brand per questa cosa perché mi va bene che tu non sia vegano, va bene così, non ovvio che se hai la pelliccia eh, sei coerente con le tue idee, nel senso che mangi carne non te ne frega niente, però allo stesso tempo... Um, Seriamente serve? Cioè, seriamente ti serve la pelliccia vera? L'ultima cosa di cui voglio parlare è McDonald's, ma perché vi sorprendete? Dai, su via, dai, insomma. Veramente vi sorprendete che non, non, non, non vado più da McDonald's. Allora, oltretutto, prima di tutto, McDonald's qua in Canada non, non ha neanche il panino vegetariano già là, tipo, tu non stai includendo me stronza vegetariana, quindi io ti odio. Eh, ma oltretutto, io McDonald's l'avevo già boicottato da un bel po', nel senso che nel 2010, lontano 2010, sono stata malissimo dopo aver mangiato da McDonald's. Dopo essere stata così male, eh, avevo provato quasi disgusto ogni volta che vedevo McDonald's. Quindi per circa 4 anni io non ci sono più andata. Dal 2010 al 2014 non ci sono più andata. Eh, poi, quando sono andata in Erasmus nel 2014, giustamente ogni tanto finivamo al McDonald's, come giusto, perché sei un poraccio, quindi McDonald's è la cosa più cheap che possa capitare per mangiare. Poi ehm, quando sono venuta in Canada nel 2016 ogni tanto andavamo al McDonald's perché era l'unica cosa aperta alle 3 del mattino quando eravamo ubriachi. Sì, una bellissima immagine <ride> di questa persona seria. Però eh, dopo, quelle, dopo che ho smesso di studiare, dopo che ho smesso i miei studi, quindi nel 2017, praticamente fine 2017, io non sono più andata veramente. Uh, perché qua in Canada in ogni caso ci sono altri brand c'è un brand c'è una catena di fast food canadese che esiste solo in Canada che è buonissima oltretutto hanno tipo tre panni di vegetariani diversi sono buonissimi e i loro prodotti sono veramente buoni cioè non sono stronzate McDonald's invece è un grande colosso quindi giustamente è un po' ovunque i prodotti sono ovunque quindi non voglio neanche un pensare a quanto sfruttamento degli allevamenti ci sia, quanto sfruttamento delle terre ci sia, lasciamo proprio stare quel discorso um, però mi metto da ridere perché l'altro giorno sono andata sul loro sito e c'era la parte la parte dell'ambiente e sostenibilità e tipo ho sputato il caffè perché ho detto ma in chi, in chi state parlando proprio qui? Chi? quindi sì, non vado da McDonald's oltretutto da quando se ne sono usciti con le cannucce hanno fatto il cambiamento delle cannucce da plastica a carta per poi lasciare tutto il resto quindi tutte le altre scatole che sono praticamente carta plastificata quindi non è che carta quella e se ne parlava come se avessero fatto il miracolo della vita, Io ero tipo ma in che senso, ma seriamente adesso state lodando McDonald's McDonald's, ok? McDonald's Um, per aver cambiato delle cannucce ma veramente ma siamo seri quindi lì mi sono scherzata malissimo però sì, cioè io da McDonald's non ci vado più non ci metterò mai piede uh, piuttosto preferisco andare ogni piccoli ristoranti che mi fanno il panino vegetariano o se proprio vado nella catena tipo canadese che appunto esiste solo qua quindi sicuramente non c'è lo stesso impatto ambientale che c'ha McDonald's e mi ricordo ancora in Nuova Zelanda la bellezza di andare in giro fare i chilometri e non vedere neanche un fast food io sogno un mondo del genere sogno proprio questo è il mio mondo perfetto la Nuova Zelanda è tipo il mondo che vorrei ecco. quindi sì questa è l'ultima cosa di cui volevo parlarvi ovviamente se andate da McDonald's mi piace McDonald's, tutte quelle robe qua va bene, sono contro qualsiasi cosa mi dono la faccia, va bene, perfetto, perché sono i più ipocriti, sono più ipocriti soprattutto quando si mettono a fare i discorsi ambientalisti, ma non esiste proprio, non esiste proprio, da una catena del genere, proprio non esiste proprio, niente, chiudo il video qua perché è lungo come al solito, lungo come al solito, uh, niente, fatemi sapere cosa ne pensate, uh, come al solito sono sem mi sembra di essere stata molto cattiva in questo video, ma va bene lo stesso, uh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!